Buongiorno e benvenuti al quotidiano appuntamento con l'informazione con i temi del fisco e del lavoro. IF News, la striscia informativa delle 13.30. Oggi è il 28 febbraio, andiamo a dare un'occhiata alle principali notizie della giornata su informazione fiscale sulle principali pagine dei quotidiani nazionali. E partiamo subito dal super bonus turismo e bonus digitalizzazione agenzie di viaggio con le novità sulla cessione del credito e poi... Gli aiuti di Stato, doppia proroga per gli obblighi di pubblicazione, rinvio delle sanzioni per il 2021 e 2022 e ancora la carta 18 app in scadenza per i nati nel 2002, bonus cultura utilizzabile entro il 28 febbraio 2022. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il rimborso IVA 2022 per i controlli, le entrate chiedono copia in pdf delle fatture. E poi infine... Uno sguardo alla pagina dedicata all'economia del corriere.it. Partiamo subito dal Superbonus turismo e bonus digitalizzazione agenzie di viaggio con le novità sulla cessione dei crediti nell'articolo di Rosi Delia sul Superbonus turismo e bonus digitalizzazione per le agenzie di viaggio e tour operator, le novità sulla cessione dei due crediti previsti dal decreto numero 152 del 2021 di attuazione del PNRR. Le novità sono appunto nel DL Frodi che si applicano in linea generale alle agevolazioni edilizie ed investono anche quelle due particolari misure. Vediamo che mentre si scaldano i motori per la macchina organizzativa per accedere al super bonus turismo e al bonus digitalizzazione per le agenzie di viaggio e tour operator messi in campo dal DL numero 152 del 2021 di attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, arrivano già le prime novità sulla cessione dei due crediti le novità del decreto frodi che è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il 25 febbraio 2022 che si applicano in linea generale alle agevolazioni edilizie investono anche queste due misure particolari passiamo poi agli aiuti di stato doppia proroga per gli obblighi di pubblicazione rinvio delle sanzioni per il 2021 e il 2022 l'articolo è di anna maria d'andrea sui aiuti di Stato c'è una doppia proroga per le sanzioni previste in materia di obblighi informative sulle erogazioni pubbliche si applicano dal 1 luglio 2022 in caso di omessa pubblicazione delle somme erogate nel corso del 2020 mentre per quelle del 2021 da pubblicare nel 2022 si passa al 1 gennaio 2023 anche in questo caso i dettagli sono all'interno dell'articolo e continuiamo con la carta di chat in scadenza per i nati nel 2002 con il bonus cultura utilizzabile entro il 28 febbraio 2022, appunto entro la scadenza di oggi. Fa il punto Rosi Delia sulla carta 18 up per i nati nel 2002. La scadenza è il 28 febbraio 2022 per l'utilizzo del bonus cultura. Pochissimo tempo a disposizione per chi non ha ancora speso i 500 euro previsti per i libri, musica, cinema e concerti e altre categorie di acquisti culturali anche online. Le istruzioni per procedere sono all'interno dell'articolo. E poi l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale che riguarda il rimborso IVA 2022 per i controlli le entrate chiedono copia in pdf delle eh, fatture. Quest'anno l'agenzia delle entrate non chiede le fatture attive riferite all'anno di imposta della dichiarazione IVA, tuttavia vengono ancora richieste le fatture passive relative agli acquisti dello scorso anno con documentazione che potrebbe essere già in possesso dell'amministrazione finanziaria. Vediamo che eh, questa richieste riguardano i rimborsi IVA 2022, ci sono dei piccoli passi avanti rispetto agli anni precedenti, tuttavia tra le richieste c'è quella delle fatture elettroniche passive di acquisti effettuati nel periodo d'imposta a cui si riferisce la dichiarazione IVA e tale documentazione è necessaria per dimostrare la natura e la legittimità del credito richiesto a rimborso, tuttavia si tratta di documenti già in possesso dell'amministrazione finanziaria visto l'obbligo di fatturazione elettronica. Ci sono quindi piccoli passi avanti rispetto agli scorsi anni, tuttavia c'è ancora margine per l'ottimizzazione delle banche dati al fine di una semplificazione fiscale. Ci spostiamo poi sulla pagina dedicata all'economia del Corriere.it che apre con le borse da Saddam all'11 settembre quanto ci hanno messo a risalire dopo le grandi crisi per quanto riguarda gli investimenti nell'articolo di Pier Emilio Gadda e poi ancora sugli investimenti e sulla borsa gli analisti tecnici destini separati per UE e USA Milano può resistere. I numeri del giorno sono 28, il bonus turismo, fondo perduto e credito d'imposta per alberghi e terme, lunedì 28, appunto oggi è il cosiddetto click day, e 36, mutui e giovani, boom di richieste degli under 36, finanziamenti al 100% e offerte su misura, e poi per quanto riguarda il gas senza la Russia, da dove prenderemo l'energia, l'idea degli accordi con l'Algeria, e le sanzioni su Mosca sono un atto di guerra quali sono i quattro obiettivi e quali i tre eh, rischi anche in questo caso un'altra analisi l'articolo che vi suggeriamo oggi dal titolo Borse dalla guerra del golfo alle torri gemelle quanto ci hanno messo a riprendersi dopo le grandi crisi è di Pier Emilio Gadda e Francesca Monti l'articolo fa un'analisi su diversi avvenimenti che hanno causato delle vere e proprie crisi ed in particolare vengono esaminati gli effetti di lungo periodo sui mercati e sulle borse ovviamente per i dettagli e per tutti i contenuti del Corriere.it vi invitiamo ad abbonarvi e con questa notizia il tempo a nostra disposizione per oggi finisce qui io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi lascio al prossimo appuntamento che sarà domani sempre alle 13.30 arrivederci